Ciao ragazzi, bentornati. Allora, visto che l'ultima lezione dedicata a chi si avvicina al basso eh, è stata apprezzata è andata molto bene, vado avanti su questa scia, diciamo, e eh, questa volta parlerò di mano destra quindi di impostazione dei diversi tipi di, di suono che possiamo avere eh, in base a, a quale parte del basso, a, in quale parte del basso eh, pizzichiamo le corde tutte le varie possibilità, come ho detto altra volta, tutti i, i difetti che avevo io che magari ho ancora eh, che però vorrei cercare di farvi eh, evitare allora, quindi ehm, rimango ovviamente sul semplice proprio partendo dalle, dalle basi che poi, come dico sempre, a volte gli esercizi che sembrano più semplici sono la roba più, più difficile da suonare sul basso eh, in assoluto comunque, prima cosa allora, eh, secondo me, secondo il mio modo di vedere la musica secondo il mio modo di, eh, di pensare, proprio di ragionare su eh, regole, non regole allora io penso che ognuno eh, deve essere felice, in pace con se stesso quando suona eh, voglio dire che ci sono mh, infiniti modi di suonare basso, come qualsiasi altro strumento c'è chi tiene la mano destra qui, c'è chi la tiene qui, c'è chi la tiene qui c'è chi suona così, c'è chi suona solo col plettro, eccetera eccetera eh, dicevo, il mio modo di vedere, eh, quindi il mio punto di vista è che non esiste una regola di giusto sbagliato esistono le varie possibilità che abbiamo quindi io cercherò di dirvi tutte quelle che conosco e, e vi dirò quali sono quelle che personalmente preferisco che utilizzo di più ma questo non vuol dire assolutamente che eh, se voi vi trovate bene ad esempio come dicevo prima suonare il basso così cioè, non, non è che c'è una regola che dice no, fermi, state sbagliando magari ci sono, eh, come ho detto per la mano sinistra, delle cose eh, sempre secondo me da evitare per eh, non rischiare poi di ripetere gli errori che ho fatto io che quelli comportano poi eh, problemi di dolori problemi di, di altri tipi che però non riguardano la la scelta della, della tecnica o de, appunto, de, della zona in cui vogliamo pizzicare. Eh, sono solo consigli che vi do appunto per prendere eh, buone abitudini. Ecco, diciamo così. Allora, intanto quali sono eh, le possibilità che abbiamo con la mano destra o per la mano sinistra che è mancino? Allora, innanzitutto il pizzicato. Quindi classico, uh, allora, oggi andiamo in Si maggiore, vai. faccio una scala. Ci sarebbe il classico, diciamo, movimento delle dita della mano destra, in questo caso indice e medio, che si alternano forse anche più usato in assoluto, ehm, e questo è uno. Poi, ehm, il pizzicato a sua volta si può fare, come dicevo prima, in varie parti del, dello strumento, ovvero più vicino al ponte, nel mezzo, diciamo, posizione centrale, posizione ponte, precisio per chi ha pick-up eh, stile precisio più vicino o addirittura sopra alla tastiera quindi. e eh, per quanto riguarda le dita che pizzicano io ho fatto l'esempio eh, perché è la tecnica che uso io di indice medio, ma c'è anche chi utilizza eh, anulare e forse anche meno ora io questa tecnica non l'ho mai sperimentata, infatti se ci provo sono di un imbranato assurdo se provo ad utilizzare già l'anulare vado completamente di fuori però c'è anche quella possibilità e forse per alcuni generi eh, per alcune tipologie di, di brani può essere anche una cosa molto utile però personalmente non, non posso eh, spiegarvela nei dettagli perché appunto come avete visto no, non l'ho mai <ride> provata ehm, poi con quale parte eh, del de dito diciamo pizzicare ecco ci sono anche qui varie eh, teorie varie eh, anche qui insomma per farvela breve ognuno poi eh, trova eh, il suo modo eh, più, più pratico in cui è più mh, in feeling con lo strumento quindi teoricamente si, si dice sempre tenere le dita a martelletto eh, io vi posso dire che a seconda di come pizzichiamo la corda quindi se più col sotto unghia, più col, col pastrello. Eh, cambia non solo il la presa, diciamo come dicevo prima il feeling con, con le corde, ma anche il suono da questo a questo, eh, vedete voi insomma, eh, anche qui secondo me non ci sono regole di nessun tipo. Poi, Uh, ah, pizzicato, più o meno, l'abbiamo detto, poi si vedrà meglio nei dettagli poi, eh, Quali altre possibilità abbiamo con la mano destra? Il plettro Io non sono un grande suonatore di plettro, però eh, Nella musica un altro consiglio che vi do è quello di avere sempre più eh, possibilità sonore e tecniche possibili Perché non si sa mai che eh, anche chi come me non è amante, eh, diciamo dire del de rock, no, però insomma dei de pezzi proprio da, da, da pletro. Eh, capita mi è capitato e spero mi capiterà anche in futuro. Che eh, mi venga richiesto di suonare appunto col pletro perché in un determinato brano, in un determinato gruppo c'è bisogno di un suono un po' più... con più attacco, diciamo, quindi stessa eh, scala di prima, quindi il plettro è un'altra possibilità che abbiamo e c'è chi lo suona qui, vediamo se... chi lo suona qui, chi lo suona qui, chi preferisce, ad esempio faccio l'ottavi, chi preferisce la plettrata in giù, chi in su, chi alterna, eh, quindi qui ci faremo delle lezioni specifiche. Eh, poi ci sono diverse tipologie di plettri, io utilizzo dei plettri che ormai purtroppo non fanno più Sono questi C'è chi li preferisce molto morbidi, chi contrario, insomma C'è varie eh, possibilità anche dei pletri. Poi c'è la classica posizione, eh, classica tecnica da pollicione alla diciamo anni 60, diciamo così, comunque alla Sting, un po' eh, che appunto molti bassi. diciamo. Eh, si, sì, ce l'ho lì, però ora non volle prenderlo. Avevano questa specie di eh, appoggio. Detto, eh, non mi ricordo come si chiama. Comunque, vi metto la foto e proprio per fare presa. Eh, con la mano destra per suonare meglio appunto col pollice erano eh, tecniche all'inizio all del basso elettrico, eh, però nulla vieta appunto che eh, magari vi piace come tecnica, vi ci trovate bene quindi è ancora un'altra possibilità. Poi c'è sempre parlando di pollice. C'è cioè la tecnica del palm muting che sarebbe. Eh, ne ho già parlato in alcune lezioni. Ve l'accenno. La Sarebbe un po' quel, mm, palm muting perché il palmo della mano va a stoppare, diciamo le corde. Cosa vuol dire che se io suono la stessa scala di prima, però voglio un suono più eh, appunto, più stoppato con meno attacco. Mm, diciamo in questo modo più, più mi sposto verso il ponte con il palmo della mano. Quindi il palmo e la mano appunto mi fa da eh, stoppante, diciamo così, e più il suono diventa da così, diciamo anzi da così, più mi sposto, più va a morire, diciamo così. Anche per il pan-muting ci sono diverse possibilità, quindi oltre a pollice si può alternare con l'indice o con il medio, quindi fare qualche nota col pollice e qualche altra con indice o medio. Uh, questo ho detto Questo ho detto C'è cioè lo slap Che serve Diciamo Il classico colpo di pollicione eh, Sulla corda. E insomma lo, lo strappo E qui non mi sento in grado di fare lezioni sullo slap perché sono una pippona e quindi eh, ho preso per miracolo il diploma in basso facendo dei de brani totalmente slap e poi dissi ok basta <ride> perché è personalmente una tecnica che non mi piace ecco dai sono sincero anche qui eh, non piace a me ma milioni di bassisti eh, hanno fatto la storia ecco, con questa tecnica, quindi eh, soprattutto in alcuni generi è, è pazzesca, C ci posso, si possono fare cose incredibili, che però io eh, non, mi cioè, non, non sono in grado di, di trasmettere di insegnare, quindi eh, cercate qualche altro eh, video insomma, online per vedere... Eh, per chi, insomma, vuole anche sperimentare questa tecnica, ci sono molti metodi didattici, eccetera. Eh, ultima cosa, il tapping, anche qui, purtroppo io eh, l'ho studiato un pochino, sempre tramite la scuola, le lezioni, però poi, eh, ecco, non ho mai sentito l'esigenza di approfondire il tapping, sarebbe un... quella tecnica molto chitarristica nel quale... Eh, per farvela breve Con la mano sinistra si fa una cosa E con la mano destra Vado invece che a pizzicare Vado a suonare proprio delle note Mentre di qua faccio Altro Però anche qui non, eh, non sono in grado di Quindi torno sul mio E torno al pizzicato Allora eh, Errori da evitare eh, come ho detto per la mano sinistra, gli errori anche eh, cioè, la stessa cosa per la mano destra sono quando sentite i dolori. Quindi, se iniziate a studiare il basso e eh, dopo due minuti vi fa male qualcosa, vuol dire che non siete nella postura giusta. Quindi, magari è, tenete eh, questa posizione piuttosto che questa, oppure troppo così, eccetera. Quindi. Trovate sempre eh, il modo in cui siete più liberi, più leggeri, più rilassati. Sia che voi suoniate qui, qui, qui, qui, eccetera. E, la mia tecnica preferita, quella che strautilizzo di più, anzi, diciamo le due dai, eh, sono eh, ovviamente pizzicato in posizione precisa un po' meno, un po' di più sul fretless, per una questione di suono, e molto in posizione eh, pick-up al ponte, quindi qui. Eh, dicevo, per una questione di suono, perché, ecco, devo arrivare qui, la, la cosa più importante è capire che al di là di amplificatori, al di là di pedalini, effetti, e anche bassi, eh, il suono non so dirvi una percentuale, perché anche qui ci sono teorie, teorie, teorie però diciamo che un buon eh, minimo 40% lo facciamo con le mani, con la mano destra in particolare eh, sentite quante sfumature sonore eh, posso avere solo spostandomi solo spostandomi, quindi senza toccare potenziometri, senza toccare regolazioni varie che ora non ho perché sono diretto nella scheda audio proprio quindi da un suono molto nasale, si dice così, che ho qui, rimango sempre nella solita scala mi sposto ho già, secondo me, secondo il mio pensiero, già tre eh, sound diversi, diciamo, con lo stesso timbro di fondo, perché alla fine sto usando veramente il solito pick-up con le stesse, lo stesso tutto, però già solo spostando la mano destra ho tre eh, possibilità diverse sonore. Quindi, la mia preferita, personalmente, essendo un fan dei bassisti alla gioco, eh, non solo, eh, eh, c'è anche altri che hanno poi seguito eh, la, la, la sua tecnica principale mi piace questo suono qui lo trovo adatto a quasi tutte le situazioni in cui io devo suonare quindi quella che ho studiato di più che ho, e che utilizzo di più è appunto quella della mano vicino al ponte um, Altra cosa da dire, eh, c'è chi, questo forse lo posso classificare come un, un errore, o almeno per me è stato poi difficile correggerlo, perché io ero un suonatore, per me esisteva solo il Fender preciso fino a diversi anni fa, eh, da ragazzo diciamo. Per me l'unico basso al mondo era il Fender Preciso, tutto, tutto il resto era schifo, no no no, non voglio sapere, non voglio provare niente. Ok, detto questo... Per molti anni ho suonato appunto solo col fender precision col pollicione eh, sul pick up qualsiasi corda suonasse quindi facevo una scala ho un bel giorno passai a 5 corde e dovevo andare ancora più più in giù diciamo e, e, e però avevo questo pollice diciamo incollato sul pickup, quindi quando arrivavo a suonare qui dovevo fare dei movimenti eh, assurdi, totalmente inutili e oltretutto non avevo un buon muting cosa si intende per muting? Eh, ora parliamo troppo con termini inglesi eh, si parla di rumore involontario eh, delle corde non suonate cioè nel senso quando sto suonando il sol se io non ho un buon appunto muting mi viene muting via parlo inglese eh, c'è il rischio che le altre suoni le altre corde scusate suonino eh, volontariamente quindi soprattutto in situazioni di registrazione non è buona cosa sentire eh, suoni che non ci devono essere ecco quindi ho, ho sperimentato e sono arrivato alla conclusione che almeno sulla quarta corda quindi almeno sul mi nel caso di un basso quattro corde o di un Si, cinque corde eccetera dobbiamo eh, diciamo scendere quando suoniamo le altre corde in questo modo cosa succede quando arrivo già alla faccio lentamente il suono su La non c'è possibilità che il Mi eh, produca i suoni come dicevo involontari perché tenendoci il pollice sopra oltre a farmi da eh, sostegno diciamo così eh, mi fa anche appunto da da, da stoppatura la corda quindi come se eh, non ci fosse, quindi non può suonare. Ecco, detta così forse non è proprio un capolavoro di dialogo, però insomma il senso spero sia capito. Eh, altra cosa, eh, ovviamente io in questo modo eh, mi riparo appunto da suoni involontari della corda di me, ma non mi riparo da suoni involontari delle altre corde quando suono per esempio Sol. Qui mi viene in aiuto eh, queste due dita che fino a qualche anno fa eh, davo per eh, inutili, quindi potevano anche amputarmele, tanto per me non servivano, e invece ho scoperto che servono e come, o almeno ah, io le uso, parlo di mignolo e anulare, eh, io le uso moltissimo, vi faccio vedere, eh, metto così, vediamo, allora, se io le non le avessi, queste due dita, suonerei così. Quando arrivo però qui, tutto il discorso che ho fatto prima sulle corde che risuonano involontariamente, eh, può, può succedere perché non ho niente che me le stoppa, a parte... Qualche aiuto che posso fare con la mano sinistra Quindi Se invece utilizzo anche queste Succede che Mentre io suono Sol cioè la corda di Sol Con eh, Precisamente Anche qui poi non c'è una regola eh, Vi dico quello che faccio io Poi ovviamente Man mano che, che, che si suona Diventa eh, automatico Non ci pensiamo più Però noto che Andando piano, pizzico sulla corda di Sol, il mio anulare sta sul Re e il mio mignolo sta sul La e il pollice sul Mi. Quindi, e poi quando torno indietro. Per esempio suono il re, la corda di re più o meno l'anulare mi, mi serve per stoppare e il mignolo idem o, o comunque mi va sul B. Quindi se faccio roba veloce avrò eh, appunto un, un suono più, più pulito più eh, e meno eh, diciamo, con, con meno suoni involontari. Quindi faccio la stessa scala un po' più veloce... <susurra> vedete che più o meno eh, le, le utilizzo tutte, ora forse minimo un po' meno, però l'annulare è molto per questa cosa de... del muting, eh, dicevo poi l'altra tecnica, diciamo tecnica, l'altro modo mio di suonare eh, principale, soprattutto sul fretless, è spostarmi un po' più in qua e quindi avrò un suono un po' più rotondo. Eh, Vale lo stesso principio, però per, le, per passaggi veloci mi trovo un po' più in difficoltà qui. Quindi faccio la stessa cosa di prima. Mi trovo meglio qui. Proprio per un discorso di... Eh, in questo caso di durezza della corda, diciamo così, che qui vedete. Rispetto a qui un altro ho oh, tutto un altro feeling proprio al eh, quindi queste sono le mie le mie competenze in materia di mano destra eh, forse mi sarò scordato di dirvi qualcosa sicuramente ma ci saranno dei seguiti eh, però se non vado troppo lungo anzi sono andato lungo come sempre o parlare meno e fare di più eh, però spero di avervi dato qualche utile indicazione e come sempre come ripeterò sempre scrivetemi per qualsiasi dubbio critica eh, richiesta di approfondimento richiesta di delucidazione come <ride> non mi viene il termine insomma dai e spero di aver fatto cosa gradita in caso contrario basta dirmi magari cosa posso migliorare io lo apprezzo moltissimo ragazzi ci vediamo al prossimo video buono studio e tante buone cose